Buonasera, sono Laura Antichi vi voglio far vedere come creare delle semplici linee del tempo aumentate con uh, uh, Google uh, Presentazioni potrei anche farle comunque con uh, Google Disegni ma preferisco utilizzare le uh, presentazioni uh, le linee del tempo con le presentazioni si creano con inserendo diagrammi cronologici. Risultano aumentate se si inseriscono video o immagini o link. L'aspetto negativo di delle linee del tempo create con i diagrammi è che si possono creare linee con solo 6 eventi di massimo. Tuttavia è possibile Uh, continuare la linea del tempo sulle slide successive magari inserendo una freccia eh, li, la cosa positiva è che um, creandole con uh, uh, Google presentazioni eh, che possono queste linee del tempo essere condivise anche in scrittura per il lavoro collaborativo degli studenti le linee del tempo eh, riguardano una molteplicità di temi, possono essere mh, ad esempio eh, gli eventi, riguardare gli eventi di un momento storico, le opere di un autore oppure anche la cronologia di, una, di un viaggio di istruzione. Vediamo ora come crearlo. Andiamo in nuovo e um, scelgo presentazioni di Google okay, Qui aggiungo uh, un titolo naturalmente uh, di Nè del Tempo Okay, anche qui quindi linee del tempo e um, come tutorial metto sotto tutorial ok eh, creo una nuova mh, eh, diapositiva eh, cambio il layout lo faccio vuoto in questa diapositiva vado in inserisci e um, Vedete che vado alla voce diagramma, ok, diagrammi, scelgo cronologia, date 6, il colore magari rosso Cambio anche il colore già che ci sono, potrei lasciare anche il blu Va bene, Utilizzo, posso utilizzare questo tipo di cronologia oppure altri tipi di cronologia, ad esempio questa è anche carina, vedremo dopo. E vediamo questa più lineare, ho inserito eh, quindi in questa linea del, quella che sarà la linea del tempo, a questo punto qui posso modificare la data, ad esempio. Um, facciamo partiamo dal 2015 e uh, posso naturalmente ingrandire in <coughs> la data quindi agendo andiamo a mettere 18, risistemo un attimo la casella ecco Posso anche cambiare naturalmente il colore dal testo, metterlo se voglio in nero lo lascio in rosso, e eh, sotto eh, scriverò eh, primo, eh, primo evento. Potrei anche scrivere eh, cioè dare un altro titolo. Qui metto, posso inserire un breve testo, naturalmente posso anche inserire un link e inserisci, eh, vabbè posso copiarlo da YouTube, un link di un video, eh, esempio qui un link, qualsiasi copia ok, ritorno quindi alle linee del tempo CTRL V ok, eh, naturalmente aggiusto la mia eh, casella di eh, testo potrei anche questo eh, video inserirlo sempre eh, andando in inserisci eh, quindi video ok lo cerco in youtube <ride> prendo il solito tanto per eh, mh, quindi eh, lo seleziono seleziona e eh, beh, posso eh, questo mh, mh, video naturalmente ecco lo rimpicciolisco molto quanto basta lo posso anche inserire qua sopra o da qualche altra parte quindi in linea con eh, la data o, o qui sotto se lo riesco a eh, eh, quindi fare più piccolo quindi mi riporterà al link eh, quindi vado avanti 2015 posso scrivere 2016 eccetera eccetera finché ho finito la mia linea del tempo nel caso avessi bisogno di un'altra di continuare in questa linea del tempo non, eh, beh, non devo fare altro che eh, inserire una nuova diapositiva quindi eh, nuova eh, diapositiva e eh, anche qui farò lo stesso processo cioè mh, naturalmente inserisci diagramma ok e a inserire questo di cronologia, 6 il date e inserire un altro eh, diagramma eh, per continuare la linea del tempo eh, che ho cominciato nella slide precedente, potrei anche aggiungere un'altra, eh, una nuova diapositiva, vi volevo far vedere che potrei Qui, inserire in questa nuova diapositiva una linea del tempo ad esempio eh, diversa, questa, e, e questo mi risulta piuttosto inter molto interessante utilizzare questa linea del tempo. Naturalmente posso fare tutte le altre operazioni, ad esempio cambia, eh, cambia sfondo, eh, scegli un'immagine Potrei anche cambiare il colore, vabbè, cerca eh, le immagini con Google eh, e eh, sfondo, vediamo se me lo, me lo da, mettiamo uno sfondo rosa. E mettiamo questo, inserisci. Fine, e, eh, quindi vedete che mi ha inserito uno sfondo che può rendere. Uh, più eh, bella, più uh, impressionante la mia slide posso anche inserire comunque delle immagini volevo solo farvi vedere inserisci immagini carica dal computer metto questa, vabbè un'immagine qualsiasi apri ecco la rimpicciolisco per far vedere insomma che posso aumentare questa linea del tempo con uh, uh, delle delle immagini, ok, dopo aver inserito il secondo evento, ad esempio il um, testo che mi indica che cosa riguarda questo secondo evento, dopo aver magari qui messo un da titolo, un, un titolo um, dal 2015 al 2020 eh, riguardo all'evento che voglio descrivere ma l'interessante è che una volta che ho finito la mia linea del tempo vado in eh, pubblica sul web e eh, quindi eh, mi dà la possibilità mh, di eh, avere il link quindi eh, dopo e di incorporare link quindi è di incorporare pubblica, vuoi pubblicare questa selezione, ok, ok, e uh, quindi uh, come vedete mi dà la, la possibilità di uh, avere, di, anche di incorporare questa linea uh, del tempo e la, nella, di incorporarla nei miei siti, come vedete. Poi potrei anche condividere, quindi, e quindi copiando da, da condividi una volta che l'ho uh, pubblicata sul web, quindi con uh, copia il link e um, in questo caso um, eh, solo le persone... Um, aggiunte possono ah, quindi utilizzare questo link per aprire oppure eh, cambia in chiunque abbia il link chiunque abbia il link ah, può eh, può visualizzare posso cambiare quindi eh, visualizzare come visualizzatore questa linea del tempo oppure eh, come eh, posso renderlo chi ha il link può diventare un editor questo permette a eh, copierò questo link che eh, è, riguarda eh, il, eh, quindi questa linea del tempo copiare eh, questo link e, che, e permette al, a chi ha il link di eh, modificarlo perché chiunque navighi su internet e abbia questo link può modificare questo elemento come editor. Vado in fine, quindi copio il link, vado in fine e ho reso condivisibile il, eh, mio, eh, la mia linea del tempo. Questo che cosa significa? Che potrei mandare quel link ai miei studenti anche in. Eh, classroom e a invitarli a uh, procedere insieme o per gruppi nella uh, stesura della linea del tempo che riguarda un uh, argomento uh, scolastico. Naturalmente poi questa linea del tempo può uh, essere uh, scarica come eh, Um, un PowerPoint potrei volerla scaricare come immagine, eh, tenendo presente che eh, scaricandola come immagine perde tutta, tutta l'interattività. Eh, ecco, questo è tutto per quanto riguarda questa possibilità di creare delle semplici linee del tempo utilizzando eh, Google Presentazioni. Buonasera.